Oggi vogliamo valorizzare più il senso, l'aspetto dell'attesa, anche nell'ultima parte delle domande che avevamo espresso, ehm, c'era proprio questo lasciare spazio alla fantasia, all'esplorazione, all'aprirsi al futuro. E quindi mi sembra buono anche che come testo di partenza biblico può essere un po' la lettera agli ebrei. Il Papa, Papa Francesco dice non tralasciamo di ringraziare, se siamo portatori di gratitudine anche il mondo diventa migliore, ma anche, eh, magari anche solo di poco, ma è ciò che basta per trasmettergli un po' di speranza. Tutto è unito e legato e ciascuno può fare la sua parte là dove si trova. Questo l'ha detto l'udienza generale dalla biblioteca privata del Palazzo Apostolico. Papa Francesco esorta a coltivare l'allegrezza alimentata dalla gioia dell'incontro con Gesù. Il demonio, dice, invece, dopo averci illusi, ci lascia sempre tristi e soli. Se siamo in Cristo, spiega il Pontefice, nessun peccato e nessuna minaccia ci potranno impedire di continuare con Letizia il cammino, insieme a tanti compagni di strada. Alla fine di quest'anno difficile, ha detto salutando Fratelli e sorelle di lingua tedesca, siamo forse tentati di vedere anzitutto ciò che non era possibile fare e ciò che ci mancava. Ma non dimentichiamo le tante innumerevoli ragioni per cui ringraziare Dio e i nostri vicini è l'udienza generale del 30 dicembre del 2020 un po' pensando al nostro percorso che abbiamo vissuto da settembre in poi ehm, pensando al brano della tempesta che avevamo scelto no? quindi anche un, un brano evocativo delle esperienze di questi ultimi anni eh, non solo della pandemia ma anche in fin dei conti della nostra esperienza sacerdotale tutti ci troviamo a volte dentro esperienze faticose dove eh, vediamo che il vento e le onde ci assalgono in un certo senso e poi a volte ci può assalire anche la paura, la fatica, la difficoltà, la pigrizia quindi questo brano del, del Vangelo che ci ricorda della tempesta è un po' ricordarci sempre che il Signore sta sopra la tempesta, è Lui che siede, è sopra che governa, che governa tutto e a Lui siamo chiamati ad affidarsi. Poi l'ultima volta abbiamo riflettuto anche su Isaia, sul Libro della Consolazione in modo particolare sul primo canto del servo, come per dire che ci siamo chiamati a ricordarci che noi siamo stati eletti da Dio, siamo stati scelti da Lui e se la nostra fede, la nostra vita può essere a volte ridotta un po' all'umicino, possiamo sentirci un po' come una canna incrinata. È il Signore che ci dà fiducia e speranza anche quando sembra che ci sia difficoltà e fatica. Pensando a questi aspetti che abbiamo vissuto negli incontri precedenti, di fare un escurso su, sui patriarchi, ma poi eh, mi sembrava che la lettera agli ebrei esprimeva bene sia questo senso di sintesi eh, sia anche l'esperienza che vive la comunità della lettera agli ebrei e tante volte noi leggiamo Gli Atti degli Apostoli che è un libro che esprime molta, molto entusiasmo molta forza molta... la lettera agli ebrei di fatto invece non esprime tutto questo esprime una situazione di pesantezza di fatica, di difficoltà c'è il rischio di tornare indietro e forse è un po' io penso che esprima un po' la nostra Chiesa attuale che guarda indietro e ripensa al passato ai bei tempi e rischia di rimanere un po' ancorata al passato invece questo eh, grande predicatore di questa lettera ci ricorda invece che noi dobbiamo tenere lo sguardo fisso su Gesù autore e perfezionatore della nostra fede ecco quindi questo guardare al passato non serve altro per andare avanti, cioè guardare il passato per trovare forza, per andare verso il futuro. Capitolo 12, i primi tre versetti. Anche noi dunque circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, Colui che dà origine alla fede e la porta a compimento, egli di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi si sottopose alla croce, disprezzando il disonore e sede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande, una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendo danno. Eh, siamo, eh, come dicevo ehm, nella lettera agli ebrei, eh, siamo dopo la distruzione de del Tempio e quindi la comunità giudeo-cristiana si trova in una situazione di disorientamento. La tentazione è quella di tornare indietro, di cedere all'apostasia, di ritornare nell'ambito del giudaismo. Di fatto, come sappiamo, la comunità giudeo-cristiana ha continuato a partecipare ai riti giudaici pur avendo aderito a Cristo. E quindi, in questo momento della distruzione del Tempio, si trova in una situazione di disorientamento, di sfiducia, di fatica. Poi subisce persecuzioni, vive tante situazioni di difficoltà. Il rischio è che la comunità si sgretoli, si disperda, e si perda ogni motivazione e come dicevo all'inizio mi sembra che anche questa situazione eh, di distruzione del tempio no può essere anche un po un punto di riferimento per noi oggi dove viviamo in una chiesa un po che è attraversata da fatiche e da difficoltà anche il, dopo covid vediamo che la partecipazione alla fede diventa più difficile e, e instabile insomma. Allora questo autore eh, pone questo capitolo 11 all'interno di due esortazioni nel capitolo 10 dal versetto 19 fino alla fine e poi nel capitolo 12 dal versetto 1 al versetto 13. Ecco questo, questo inserimento di questi eh, testi del ricordo dei, di coloro che ci hanno preceduto nella fede eh, diventa quindi un testo come esortativo. Di fatto quello che ci viene detto su questi testimoni della fede è all'indicativo ma trovandosi dentro un contesto esortativo eh, anche la pagina del capitolo 11 eh, entra dentro questa situazione di esortazione, di incoraggiamento dove questo guardare indietro, questo guardare a questi testimoni eh, rilancia la comunità, la vita della comunità per vivere nell'incontro con il Signore spesso, più volte in questo libro della lettera agli ebrei eh, c'è questo oh, evocare questo rischio di tornare indietro uno degli esempi può essere quando ehm, all'inizio della lettera eh, l'autore fa riferimento al, um, all'esodo quando eh, il popolo di Israele doveva entrare dentro la terra promessa ma si è disorientato, ha avuto paura perché gli esploratori eh, ritornando dal viaggio di esplorazione eh, qualcuno aveva detto che c'erano i giganti di Anak era troppo difficile combattere ed entrare dentro questa terra promessa e quindi viene comminata loro una pena per ogni giorno di esplorazione un anno 40 giorni erano stati il tempo dell'esplorazione 40 anni il popolo di Israele rimase nel deserto e quindi eh, questa eh, mancanza di fede che ha avuto il popolo di Israele può essere anche la mancanza di fede eh, che eh, vive la comunità giudeo-cristiana. E quindi il, eh, questo predicatore, questo responsabile di questa comunità invita la comunità a non rimanere indietro, a non ripetere quel peccato. A non vivere quella mancanza di fede nella quale il popolo di Israele non aveva avuto fiducia di far quel passo, di fidarsi di Dio e di affidarsi a Dio. Non indietreggiare quindi, non rimanere indietro, non tornare indietro, non gu... semmai se vuoi guardare indietro guarda per andare avanti poi, per riprendere il fiato, per trovare fiducia, coraggio, per poi procedere oltre. Il riferimento è Gesù, è il sommo sacerdote misericordioso e degno di fede. Ma la misericordia di Dio noi la possiamo attingere solo se ci fidiamo di colui il quale è la fonte della misericordia. Quindi Gesù viene presentato come sommo sacerdote misericordioso e fedele, però se per noi è affidabile possiamo attingere anche alla sua misericordia. E quindi all'interno di questa lettera ci, si manifesta questa figura di Gesù che ha vissuto e, e ha condiviso la nostra vita fino alla fine, ma anche allo stesso tempo è la persona gradita a Dio, è il figlio di Dio che ha vissuto eh, con misericordia e con affidabilità. E quindi questa comunità scoraggiata potrebbe ripensare alle cipolle d'Egitto, a quello che era stato il passato, a, quello, a quel desiderio di tornare indietro. No, eh, c'è bisogno invece eh, di pensare a coloro che sono stati fedeli, a coloro che hanno vissuto eh, con fedeltà. Quando eh, questo predicatore dice che la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede, aiuta a comprendere come la fede è un anticipo, una caparra dei beni futuri. Noi già ora viviamo questo fondamento, noi già ora viviamo questa esperienza, noi già ora viviamo questo dono nel quale il Signore ci ha già donato la salvezza noi viviamo tra un già e un ancora ma eh, innanzitutto sottolinea questo già che è presente nel quale noi nella fede vediamo già i beni futuri noi già nella fede vediamo il mondo invisibile quel mondo eh, che è al di là del nostro sguardo quindi c'è questo invito ad andare oltre allora, questi patriarchi, anche Abele, tutte queste persone che ci hanno preceduto nella fede, sono immagini di questa preparazione, dove sono stati semplicemente dei pellegrini perché non hanno gustato totalmente il dono ricevuto, ma anche coloro che hanno ricevuto il dono della terra promessa l'hanno vissuta come preparazione, come anticipo, come esperienza iniziale di quello che dovevano essere il dono dei futuri. e per questo anche l'autore ricorda a noi che siamo stranieri e pellegrini sulla terra che siamo in semplicemente in cammino, che le nostre tende sono semplicemente appoggiate che noi non abbiamo qui una città stabile ma siamo solo di passaggio allora in questa eh, precarietà, in questo cammino eh, è la consapevolezza che anche noi siamo chiamati a vivere il nostro sacerdozio esistenziale siamo chiamati a rispondere con perseveranza al Signore e in modo particolare eh, il, la, il capitolo 10, i versetti eh, finali di questo capitolo eh, invitavano a richiamare alla memoria quei primi giorni Dopo aver ricevuto la luce di Cristo, cioè il Battesimo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa, ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati dalle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi vediamo com'è continuamente collegata questa lettera, non abbandonate dunque la franchezza questa intima convinzione nella, alla quale è riservata una grande ricompensa e c'è questo invito a stimolarsi continuamente a vicenda, questo avere cura gli uni degli altri questo stimolarsi a vicenda nella carità e nelle opere buone. Quindi questa eh, lettera agli ebrei è in, in questo invito ad avere sempre il medesimo zelo, a, a non lasciarsi andare. Anche il capitolo 6, versetti 11 e 12 invitavano «Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo, perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine» cioè non tiriamoci indietro, non fermiamoci, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la costanza eh, divengono eredi delle promesse. Quindi questo invito a guardare dei testimoni del passato eh, può essere anche per noi oggi, per la nostra Chiesa, un sostegno, forse un... Anche noi a volte possiamo vivere un desiderio nostalgico di tornare alle sicurezze di un tempo. Possiamo guardare il passato solo per attingere fiducia dei testimoni, ma poi siamo chiamati a guardare in avanti e a muoverci verso la città futura, sapendo che qui non abbiamo una città stabile. L'esortazione alla resistenza e alla perseveranza nella fede in Cristo Gesù precede e segue. Eh, è l'esperienza di fede degli antichi testimoni della fede che nella storia della salvezza furono numerosi. Il capitolo 12 all'inizio ci parla di questa moltitudine di testimoni, sarebbe la nube, sarebbe una nube di testimoni, cioè sono tantissimi, la nube dice questa eh, pienezza, questo senso, ma anche la nube è quella che ha accompagnato il popolo di Israele nel deserto e quindi dice la presenza, questi testimoni fanno come da nube, fanno come da presenza piena, fanno come da accompagnatori, fanno da persone che ci accompagnano dentro la corsa e mentre meditavo questo testo, mi veniva in mente un, un video che avevo visto anni fa eh, su una corsa, c'erano ehm, eh, delle olimpiadi, non ricordo di che anno Barcellona le, le olimpiadi di Barcellona anni, fine 92, 60? 92, 92 ok 92. Eh, le olimpiadi di Barcellona eh, del 92 e praticamente c'è un corridore che gli viene un campo dolorosissimo, si blocca e poi invece non si arrende e continua zoppicando ad andare avanti. A un certo punto si vede una persona che salta eh, la barriera e corre mh, per aiutare questa persona. Ci sono eh, le, gli altri che cercano di bloccarlo, invece, lui non si ferma e lo prende sotto braccio, praticamente era il papà di questo figlio che eh, avendo faticato tanto, avendo tribolato tanto, voleva comunque in qualsiasi modo arrivare alla meta. Allora mi sembra che questa anche immagine esprima bene un po' questa lettera agli ebrei dove al capitolo 12 ci viene detto che siamo circondati da questa moltitudine di testimoni avendo deposto tutto ciò che è di peso cioè anche noi come i corridoi siamo chiamati a dire ma tutto quello che ho tutto quello che sto facendo ma serve proprio tutto noi dobbiamo fare questo discernimento continuo perché ci sono tante e tante cose che ci pesano deposto tutto ciò che è di peso tutte le zavore tutte quelle cose che non permettono di correre è il peccato che ci assedia, il peccato qua è innanzitutto il rischio dell'apostasia in questa comunità che vorrebbe tornarsene al giudaismo. Dice ma chi ce l'ha fatto fare? Corriamo con perseveranza, qua perseveranza è lo rimanere sotto il peso, non staccarsi, non scappare via, rimanere, corriamo, non mogliamo nella corsa che ci sta davanti non guardando indietro eh, come colui che si pente chi le, e mette la mano alla rata e poi si volta via indietro ma tenendo fisso lo sguardo su Gesù qua l'immagine che c'è in queste parole è che lo guardo fisso negli occhi io guardo fisso Gesù negli occhi lui mi sta davanti e io lo guardo, quindi è necessaria questa intimità profonda con Lui, questo guardarlo negli occhi, perché è Lui che dà origine alla fede, è Lui il pioniere, è Lui che parte per primo, è Lui che ha donato tutto se stesso per me. È lui che la porta a compimento, lui che è l'inizio e la fine di ogni cosa, l'alfa e l'omega, è lui che ci ha amati fino alla fine e ha donato tutto se stesso per noi. E quindi anche lui, di fronte alla gioia che gli era posta innanzi, si sottopose invece alla croce disprezzando il disonore e siede alla destra del trono di Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Insomma, affidiamoci a lui. Ecco, mi sembra bello. Abbiamo iniziato con l'immagine di Gesù eh, che è lì eh, sulla tempesta e terminiamo con questa immagine biblica dove siamo in una corsa, dove siamo chiamati a eh, metterci tutto noi stessi. E allora in questa situazione, questa nube di testimoni che cosa fa? È come quando le... si è in questa corsa, che siamo al traguardo, i testimoni sono coloro che ci aspettano al traguardo, pronti per applaudire. I testimoni sono coloro che tifano per noi, ma anche ci ricordano che noi non possiamo fare semplicemente un rush finale, un, un eh, correre più veloci. No, quello che è importante è il rimanere perseveranti, è rimanere sotto il peso, è rimanere fedeli.